Eccoci, buonasera, bentrovati, trovati, grazie, grazie di essere qui questa sera, grazie a Federico Petroni di Limes che ci eh, racconterà i, i temi del, del volume di Limes eh, che si intitola diciamo, il caso Putin e che eccolo qua, lo trovate poi al, all'uscita qualora foste interessati a acquistarne una copia. Ehm, questa sera parleremo diciamo, da un lato del, del volume di Limes e delle linee di analisi che, che propone ehm, diciamo, tra Russia e il resto del mondo, con sullo sfondo ovviamente lo scenario che tutti conosciamo, però l'idea era quella di partire da qualcosa che va un po' più sulla cronaca, no? va un po' più sulla definiamo l'attualità del, del conflitto, che tra l'altro è... Eh, ormai al suo terzo, anzi, ha iniziato il suo quarto mese di eh, durata, 24 febbraio, oggi è il 25 maggio, quindi entriamo nel quarto mese di questa, di questa guerra e dunque l'idea con Federico Petroni, che conoscete, analista di, di Limes, autore di, di un saggio di cui parleremo tra poco all'interno di questo numero, l'idea era quella di partire da qua, da questa domanda, cioè che cosa sta succedendo sul campo eh, militare e diplomatico in Ucraina se ci sono degli sviluppi perché l'impressione, la vulgata è quella che da qualche settimana non stia più succedendo granché in termini vuoi militari, vuoi diplomatici. È una vulgata sbagliata, Federico? In parte sì, buonasera intanto. Nel senso che sul campo stanno succedendo cose probabilmente non decisive, ma che vanno un po' in controtendenza rispetto a quello che si sente raccontare più comunemente. Eh, in che senso? Si dice che la guerra è ormai in stallo. Non è vero. Nel senso che eh, gli ucraini riescono a, fare, a penetrare in territori prima occupati dai russi, che su certi fronti mostrano notevoli difficoltà oppure proprio di aver sgombrato il campo per concentrare altrove le proprie truppe. E poi i russi, anche loro, stanno facendo del, dei progressi piccoli, timidi, eh, non decisivi, però da qualche parte stanno sfondando. Ora, niente da eh, mettere a rischio la tenuta dell'esercito ucraino, i russi non arriveranno a Kiev, non arriveranno sul Dniepr, a meno insomma, da quello che si vede sul campo, però non è in stallo la guerra e questa è una cosa molto importante per il, il discorso dei negoziati e delle iniziative eh, diplomatiche. Avrete sentito no, che eh, L'Italia per una volta ha esercitato un ruolo anche propositivo, eh, inviando, discutendo con, con Biden un piano di, di pace, ovviamente non è stato eh, scritto dagli americani, l'abbiamo eh, condiviso con il nostro principale alleato e poi l'abbiamo mandato eh, ai russi affinché lo esaminassero. Bene, tutto questo... Eh, è reso più difficile da portare avanti nel momento in cui la guerra non è in stallo, come invece si, si dice. Entrambe le parti, russi e ucraini, sono ancora convinti di poter arrivare ai loro obiettivi. Sono, non sono ancora così indeboliti da restarsi sulle loro posizioni. Se possiamo prendere già le carte che... Eh, ho preparato che trovate all'interno eh, all del numero eh, vi mostro le, le zone in cui stanno avvenendo no? eh, le avanzate delle truppe russe e viceversa eh, le, eh, dove invece le truppe russe si stanno trincerando se chiediamo regia alla regia di mostrare eh, le carte Eccoci. ecco, benissimo eh, i russi sono Stanno rispetto a questa carta che è quella del, del numero quindi ha già un mesetto i russi stanno eh, avanzando su questa, su questa linea eh, questa a ridosso del, del fronte è l'ultima porzione dell'oblast di Luhansk eh, che non è stata ancora conquistata eh, o comunque occupata dalle, dalle truppe russe Ricordiamo che uno degli obiettivi di questa fase 2, eh, di questa seconda fase del conflitto, secondo Mosca, è la conquista del, eh, dell'oblast di Luhansk e dell'oblast di Danetsk. Questo quest obiettivo è abbastanza vicino essere raggiunto a Luhansk, per niente a Danetsk, dove vedete che la superficie occupata dai russi è ancora estremamente eh, insomma, non è, non è estremamente maggioritaria, eh, prendere quest'ultima porzione del territorio di Luhansk, che è agli onori della cronaca perché eh, si combatte come probabilmente sapete. Se leggete i giornali, ascoltate i telegiornali, si combatte a Seviero Danetsk, eh, sarà comunque un'operazione molto lunga. Non cadrà immediatamente. Probabilmente eh, non lunga quanto la definitiva presa dell'acciaieria di Mariupol, Azovstal, eh, però comunque qualcosa che richiederà eh, parecchio tempo e non perché i russi abbiano una particolare cautela verso i civili, stanno bombardando in maniera indiscriminata anche, ehm, anche zone dove sanno benissimo che ci sono rifugi di civili, tra l'altro persone che eh, non necessariamente sono... Uh, sfavorevoli al, uh, alla Russia quindi se ne fregano completamente fanno di tutta l'erba un, uh, un fascio uh, questo per quanto riguarda il fronte orientale dove comunque anche quando i russi riusciranno a completare questa operazione a Severo Donetsk non sarà una presentabile come una vittoria da parte di Putin perché? Intanto perché l'obiettivo iniziale di, di, questa fase, di questa fase 2 era fare questa operazione, cioè andare da eh, Kharkiv a Zaparigia e tagliare fuori tutto il grosso dell'esercito ucraino eh, schierato nel Donbass. Poi si è dovuti ripiegare su eh, Izium, quindi provando a fare questo eh, taglio, che si è dovuto ulteriormente restringere, a questa piccola sacca di larghezza di poco più di 100 chilometri. Vedete come anche in questa fase 2, che già era un ridimensionamento degli obiettivi rispetto all'inizio della guerra, obiettivi territoriali, eh, si è andati ulteriormente restringendo. Questo per mancanza di, di, di capacità, per, perché, non si è a, eh, perché non si è riusciti a sfondare. In tutto questo gli Stati Uniti e gli altri paesi alleati dell'Ucraina stanno alleati in questa guerra, non formalmente, non essendo l'Ucraina parte della NATO, si stanno addirittura preparando a una fase 3, eventualmente, ossia in cui uno stallo, un eventuale stallo nel Donbass, non coinciderà con una mh, ritirata dei russi o un'iniziativa eh, un diplomatica da parte della Russia, ma secondo gli americani e gli ucraini potrebbe coincidere con un rinnovato assalto a Odessa per chiudere definitivamente il mare al, agli ucraini e per arrivare qui in Transnistria, che quello potrebbe essere un obiettivo se non finale, quantomeno eh, di una certa importanza eh, per, per, questa, eh, per questa guerra. Ecco, in tutto questo parlare di iniziativa diplomatica è necessario e l'Italia fa bene a fare quello che sta facendo perché appunto, viva Dio, per una volta abbiamo un ruolo eh, propositivo che fa vedere anche, intravedere un progetto italiano, ma di questo parleremo nel prossimo numero. Eh, è necessario dunque parlare di iniziativa diplomatica, però è molto poco praticabile nell'immediato e in queste settimane. Insomma, i russi sono ancora convinti di poter vincere. Volevo proporvi un approfondimento su questo, prima di entrare su, su alcuni... Eh, temi che emergono dal numero eh, insomma tu ci hai detto de de della fase 1, della fase 2 della fase 2 bis, della fase 3 eh, di come diciamo gli obiettivi russi si siano man mano ridimensionati ma di come potrebbero riespandersi nella no, fascia sud-occidentale eh, che, che confina con la, con la con la Transnistria e con la Moldova la domanda che ti faccio è pu puoi anche dirmi che, che non c'è una risposta ma per le due parti qual è diciamo, un punto di equilibrio accettabile, secondo te. Cioè, la Russia cosa sarebbe disposta a riconoscere e l'Ucraina cosa sarebbe disposta a riconoscere dal tuo punto di vista? Poi, nessuno lo sa, tranne i diretti interessati, però, da analista, tu lo, lo vedi uno spiraglio realistico? Allora, lo spiraglio realistico può arrivare nel momento in cui subentra la fatica della guerra. Cioè, nel momento in cui gli ucraini l'esercito ucraino o l'esercito russo sono troppo esausti per andare avanti eh, è quello che chiamiamo il cedimento del fronte interno cioè, o del fronte militare o addirittura del fronte popolare che con il sostegno eh, anche solo morale eh, tiene viva la bellicosità del, dell'esercito eh, quindi prima di chiedersi dove si, si, può, si può accettare o, o su quali territori si può negoziare, questa guerra verrà definita da quando finirà il, eh, appunto lo slancio. Eh, poi è chiaro che gli ucraini dicono: Noi non accettiamo alcuna cessione territoriale, neanche quella acquisita. Esatto, no? noi vogliamo ritornare ai confini del 1991, quindi con tutta tutte le aree che vedete dentro il confine nero dell'Ucraina, comprese quelle in giallo, che sono state perse nel, nel 2014. Questo dicono, questo dicono eh, gli ucraini. Eh, per i russi, molto probabilmente, un obiettivo è, è questo, ossia la, eh, la Novorossia, che non è qualcosa che si, si è inventato Putin... Eh, il 24 febbraio nei giorni precedenti. All'occupazione di questi territori hanno sempre fatto riferimento alcuni esponenti della classe dirigente russa dal 91 in poi, sempre. Eh, che fossero eh, del partito comunista, i sopravvissuti del partito comunista o che fossero del, degli analisti militari. Però una certa parte dell'elite russa ha sempre detto noi vorremmo riconquistare quantomeno questa parte qua, che è quella che fu eh, colonizzata prima conquistata e poi colonizzata da Caterina la Grande, tant'è vero che Odessa, eh, che lei fondò, sotto, sotto di lei venne fondata, eh, c'è una sua statua, proprio per indicare come quell'area quell sia stata insediata e sviluppata anche dall'apporto eh, dall dei russi eh, poi eh, sul tu mi avevi chiesto Quale può essere un punto di, di equilibrio cioè, è, è, è di ingenuo equilibrio. pensare che possa essere una via di mezzo tra, due, tra le due richieste, cioè quella ucraina di riavere tutto e quella russa di di fatto dividere in due l'ucraina? Fissiamo dei, dei punti fermi, senza la Crimea Putin è morto questo io ne sono abbastanza certo, cioè i russi se ne andranno dalla Crimea soltanto dopo una sconfitta, una rotta, pensate a Caporetto, cioè un disastro colossale eh, che poi genera un, eh, una caduta, un crollo anche dello Stato russo, perché eh, da grosse sconfitte militari derivano anche non tanto dei colpi di Stato in Russia, nella sua storia, derivano anche proprio dei collassi del, eh, dello Stato russo, perché lo Stato russo si identifica molto con la, con la propria potenza militare, ed è in questo anche che sta la follia di questa guerra da parte di chi l'ha ordinata, perché eh, si è dilapidato quel potenziale di minaccia su cui si regge anche buona parte dell'influenza che esercita la Russia sul mondo la Russia ha una grande risorsa, spaventa e spaventa la sua potenza militare che è stata in grado di assorbire 25 milioni di morti durante la seconda guerra mondiale e non solo di respingere l'aggressore nazista ma anche di arrivare a Berlino distruggendo tutto quello che c'era in mezzo, insomma qualcosa di estremamente eh, potente eh, e tutto questo Putin lo ha dilapidato con prestazioni meno che formidabili del suo esercito eh, ha peggiorato notevolmente il potenziale di minaccia che esercita, eh, che sì, insomma, che, che esercita la Russia. Cioè, Poi, per chiedersi eh. un punto di equilibrio, Vai. ora mi sono ricordato se c'è un volevo rispondere. se esiste, eh, perché magari purtroppo non esiste, bisogna anche valutare eh, gli obiettivi che aveva Putin nel, nel fare questa guerra. Eh, il primo è quel, era quello di rovesciare l'ordine europeo e dunque mondiale, abbiamo fallito il tentativo, eh, abbiamo noi russi, dicono, e anche voi occidentali, questo tentativo di inserire in maniera relativamente pacifica la Russia in un sistema a guida americana ma in cui la Russia voleva il suo spazio, bene adesso lo spacchiamo, rompiamo i piatti. Così è stato riassunto anche da una funzionaria del Pentagono qualche giorno fa. Eh, tutto questo non sta avvenendo perché gli Stati Uniti hanno reso più omogenea la loro sfera di influenza Nato-Unione Europea, hanno inserito la Nato in Ucraina perché la Nato, scusate, l'Ucraina è un paese più nato dell'Italia in questo momento combatte con tecnologie migliori delle nostre e soprattutto combatte, laddove invece le forze armate italiane questo tipo di guerra non sanno più farla, non si sono più addestrate a farla per lunghi decenni. Poi eh, l'obiettivo anche era quello di avere un'Ucraina, un, un in qualche modo eh, disinnescare il progetto, vi riferisco alla narrazione russa, eh, invadiamo l'Ucraina per disinnescare il progetto anglo-americano di fare dell'Ucraina una punta di lancia per eh, mettere a repentaglio il regime russo, per rovesciare il regime di Putin. Beh, tutto questo non, non, solo è, stato, eh, non è, stato, insomma, è stato rovesciato ma è, sta avvenendo l'esatto esatto contrario. Dici, può essere più probabile oggi di quanto non fosse un anno fa una assolutamente caduta assolutamente sì eh, questa guerra sta creando la nazione ucraina laddove prima era qualcosa che andava maturando questa guerra le dà il colpo finale e le dà una grossa quando vi dicevo che Putin bombarda anche i filorussi passatemi questa semplificazione fa questo, cementa un senso di identità cioè, tu ti riconosci molto di più in chi non vuoi essere e chi, eh, in chi non vuoi nemmeno più essere e, e poi consideriamo il fronte interno alla Russia cioè, eh, i russi stanno appoggiando questa guerra senza particolare entusiasmo però la stanno accettando eh, Putin sta imponendo loro dei costi molto alti e proprio per questo non vogliono accontentarsi di una, una cittadina che prima nessuno sapeva dove fosse eh, nell'oblast nell di Luhansk. Non può presentarsi Putin dicendo questa è una vittoria, non può nemmeno però al momento attingere ancora la popolazione, mobilitarla, no? non può ancora annunciare la leva obbligatoria per tutti i maggiorenni e gli under 60 è in, eh, in questa situazione in cui i russi vogliono andare avanti, ancora per qualche mese vogliono andare avanti, vedremo poi il prosiegue quando le sanzioni effettivamente morderanno dopo l'estate, eh, quando si torna dalla stagione delle Dace, e, appunto, eh, non si può ancora fermare ma non li può ancora del tutto mobilitare, quindi eh, probabilmente siamo ancora a qualche mese da quando si può arrivare a un, eh, a un equilibrio. Quindi sarà un'estate probabilmente abbastanza dura. Volevo portarti sul fronte interno, no? che citavi prima, c'è un, un articolo di eh, Orietta Moscatelli, che è la vostra kremlinologa, la, la specialista di, di Russia, che abbiamo avuto diverse volte in collegamento quando si è parlato di Russia e diciamo, il suo articolo ha un titolo istruttivo Putin uguale Russia Russia uguale Putin e, intanto ti chiedo se è così e cito una frase che Orietta scrive nel suo articolo e, lei scrive il putinismo è dinamico, materia plasmata nel tempo con forme e contenuti in continuo movimento la salvezza dello Stato e la difesa dei suoi interessi sono da sempre la costante corredata di mutevoli obiettivi e strumenti per perseguirli. Eh, come dire, il putinismo passa, eh, però il concetto di stato e di salvaguardia dello stato e dell'impero, vogliamo definirlo così, almeno nell'autopercezione russo, rimane. È una lettura che ha un senso, cioè Putin è sostituibile eh, da qualcun altro a patto che questo qualcun altro sia considerato un garante più credibile della continuità della Russia come potenza, prima ci dicevi la Russia si percepisce come potenza militare es essenzialmente, eh, e poi come di collegato a questo... Se c'è questa identità Russia-Putin, Putin-Russia, il titolo è la guerra di Putin no? eh, che vedevo prima e, e magari tu potresti dirci no, non è la guerra di Putin, è la guerra della Russia, Putin esprime un qualcosa che arriva dal suo, dal suo popolo, dal suo paese. Ecco se ci chiarisci un po' il rapporto tra il leader e la comunità che rappresenta. Mettiamola così, che è un modo anche molto semplice per risponderti. Sono entrambe le cose è la guerra di putin ma è anche la guerra della russia non si possono scindere al momento queste due cose nel senso che putin ha intanto messo il proprio paese in guerra e questo sostegno popolare di cui testimoniano sondaggi anche relativamente affidabili ci dice che sarà la russia a pagare sì, magari pagherà anche, anche Putin in qualche modo, però illudersi che basti semplicemente rimuovere il capo per eh, poi no, andare d'amore d'accordo con, con la Russia, che o sarà eh, umiliata e sconfitta oppure sarà eh, vincente e spaventosa, terrificante per, per il resto d'Europa, ecco, la vedo, eh, la vedo estremamente difficile. Quindi, eh, C'è la Russia in, in guerra. C'è la Russia in guerra anche in che senso? Che Putin sente di incarnare, è convinto di incarnare la Russia, quindi lui incarna una certa idea di Russia, che ha una qualche circolazione nel suo paese. Non dico che tutti si riconoscono nel, nella sua idea di Russia, ma che la sua idea di Russia è qualcosa di radicato nella storia a cui lui attinge, che mantiene in vita anche attraverso la propaganda e che usa come strumento di mobilitazione sociale, popolare, giustificazione, eccetera, eccetera. Infatti lì non si può tanto parlare, secondo me, di Putinismo. Eh, non manca un'ideologia a, a questo regime, che è anche dovuto al fatto che... L'Unione Sovietica è collassata per collasso dell'impero sovietico, non tanto per sconfitta della sua ideologia, ma questo ha comportato di dover mettere da parte l'ideologia che rappresentava quello Stato. Da allora non c'è stata più una sostituzione ideologica. Voi direte sì, c'è un certo conservatorismo, Putin è contro i gay, Putin è per la famiglia, è per Dio, è per... è vero però tutti questi sono orpelli, non danno vita a una costruzione ideologica che attira. Nessuno vuole essere russo, sì, abbiamo una fascinazione tutti, credo, per la letteratura, la cultura russa, eccetera, eccetera. Ma di qui a dire io voglio adottare lo stile di vita russo, ce ne passa parecchio. L'unica ideologia di questo regime è la Russia stessa, e in questo sta il senso più profondo del titolo Putin uguale Russia, Russia uguale Putin, perché l'unica cosa che resta a Putin per dare un collante al proprio, è eh, una giustificazione, una narrazione se vogliamo, al proprio regime è proprio l'idea di Russia, cioè, noi incarniamo al 100% la Russia, nel prossimo numero di Limes pubblichiamo un articolo scritto tre anni fa dall'ex consigliere personale di Vladimir Putin, Vladislav Surkov, che è caduto in disgrazia, è stato cacciato via un anno dopo che ha scritto quell'articolo non in causa di quell'articolo, adesso pare che sia addirittura agli arresti domiciliari è, beh, ancora, è ancora vivo? Ci rassicuri? È ancora, sulle pare, sue... allora, okay. Non si no. sa nemmeno no. se eh. sia agli arresti domiciliari, okay. quindi non metto la mano sul fuoco sulla sua... Diciamo è fortunato visti i precedenti. Sì, no? beh, Diciamo che è stato l'architetto dell'operazione eh, Donbass 2014 quindi capite bene che qualcosa è andato storto e non è, sa, non è stato insomma, molto apprezzato dal capo del Cremlino e quindi insomma, è finito fuori, però fino al 2019 aveva un ruolo molto importante, soprattutto di ideologo, di intellettuale del Cremlino e lui dice che la, la pretesa di, di, dello Stato di Putin è di incarnare completamente la volontà del popolo, voi direte ma sì è propaganda, sì, sicuramente è propaganda, però c'è da considerare che in Russia da oltre due secoli elite e popolo cer si cercano a vicenda e soprattutto l'elite a cercare di, di incarnare il popolo. Eh, Guerra e pace è stato scritto con l'intento di dare una rappresentazione di quel popolo. Quindi Tolostoi, ma poi anche Dostoevsky, eh, eccetera, ma anche gli stessi bolscevichi, avevano tutti un'idea di eh, provare a rappresentare gli interessi del popolo e cercavano di, di, di raffigurarselo, di costruirselo, di afferrarlo, che è qualcosa di, di molto complicato in Russia, sia per la sua vastità, sia perché nel Settecento la Russia si... Eh, si rivolge completamente verso l'occidente, cerca di occidentalizzarsi, dimenticando, questa era l'accusa che veniva fatta nell'Ottocento, dimenticando il popolo. Poi è partito un percorso inverso, quello di cercare appunto costantemente di rappresentare questo popolo. Nessuno ha mai preteso di rappresentarlo completamente, si cercava di capirlo. I putinisti invece hanno questa pretesa, dicono noi siamo al 100% espressione del popolo. Eh, anche il progresso tecnologico è arrivato al punto di eh, sapere perfettamente quali sono gli umori popolari e noi li incarniamo e in una certa misura anche gli diciamo che cosa devono pensare. Quindi vedete che c'è questo riferimento a questa ideologia la, la Russia, che forse non si può chiamare eh, ideologia, ha, cioè, sente di incarnare perfettamente i propri, eh, i propri umori popolari. Questo ovviamente è un'iperbole, un è impossibile che sia così, eh, però vi fa capire come appunto non esista un'ideologia. Un è la Russia l'ideologia eh, di, di se stessa e in questa ideologia, in questa idea di Russia ci metto un minuto ma poi chiudo, eh, c'è un, un, un altro percorso storico molto importante che Putin prova a, a incarnare, a fare da sintesi, cioè, eh, e questo viene spiegato molto bene all'interno del numero, Putin si sente di incarnare la sintesi tra la Russia bianca e la Russia rossa, a che cosa faccio riferimento? Faccio riferimento alla grande spaccatura che si crea nella Russia eh, della guerra civile, della rivoluzione eh, bolscevica. In quel momento, eh, quando si tratta di passare dall'impero zarista all'Unione Sovietica, questo passaggio viene fatto con una durissima guerra civile che non finisce mai, che continua eh, all'interno della Russia per decenni e arriva fino ad oggi esattamente poi come negli stati uniti si dibatte ancora sull'eredità tra sudisti e nordisti tra confederati eh, e unionisti eh, ci sono due russie che si contendono la russia zarista la russia russa e la russia sovietica la russia cioè internazionalista quella più russa quella più nazionalista eh, è quella no, che comunemente viene avvicinata a putin no? si dice che putin vuole rifare l'impero zarista però poi si dice anche che vuole rifare l'unione sovietica sono vere entrambe perché putin cerca di, di arrivare a una sintesi di chiudere quella eh, di quel, chiudere quella frattura per intestarsi un nuovo tipo di stato che non è né l'impero zarista né eh, l'Unione Sovietica, ma è la federazione russa allargata all'Ucraina e alla Bielorussia. Voi dovete pensare che l'Ucraina è stato il teatro fondamentale in cui è stata combattuta la guerra civile eh, russa, è stata combattuta anche in tanti altri posti, ma che in Ucraina ebbe il teatro probabilmente decisivo. Quindi l'Ucraina entra in questo percorso di riconciliazione nazionale che viene fatta sulla sua pelle, ovviamente sempre senza sì. tenere in considerazione gli interessi della gente che ci vive. Diciamo riconciliazione nazionale ma di un'altra nazione esatto. potremmo dire con un certo paradosso. E Federico ti chiedo di Stati Uniti perché sono un po' l'altro protagonista per procura potremmo dire di questa, di questa Così i russi. situazione e, e ci sono in realtà diversi saggi ovviamente in questo numero di Limes che... Eh, parlano di, di, di Stati Uniti, in particolare ne citerei due, c'è eh, l'articolo di Orchard che come dire, prova a mettere in prospettiva questo, poi da capire cosa sarà, se sarà davvero un rovescio o se è, è stato comunque un'ora di valutazione russo dal punto di vista americano, no? e prova a, a capire quali potrebbero essere i vantaggi per gli Stati Uniti dal punto di vista strategico eh, di, di, di quello che, che sta avvenendo. Ehm, C'è anche un, un tuo pezzo, no? su, invece su un, altro, su un altro aspetto su cui arriviamo tra un attimo. Però su, sulla prima cosa, una riflessione su cui mi, mi farebbe piacere sentire la tua, la tua idea è questo, questo elemento che oggi, 2022, diamo per scontato, ma forse un anno fa non lo sarebbe stato, anche su questo palco si diceva sempre l'avversario degli Stati Uniti è la Cina, non è la Russia. Eh, C'è cioè questo dualismo nell'antagonismo nell eh, diciamo, da, da, da parte americana, quasi la difficoltà forse a capire quanto, eh, i, quanto scegliersi come avversario la Cina o, o la Russia, eh, e qui si potrebbero aprire che molte riflessioni ma è una prima cosa su cui ti vorrei chiedere un, eh, un parere eh, e la seconda che viene invece dal tuo eh, saggio che si intitola Perché gli Stati Uniti demonizzano Putin eh, che in un certo senso ci rimanda di nuovo qui cioè a questa sorta di ritorno di un clima, di una, forse anche di una retorica che ci ricorda un po' la guerra fredda eh, poi alcuni di noi non, non l'hanno vissuta per ragioni anagrafiche, ma Sembra un, po', sembra un po' di tornare no, a quei toni, c'è chi dice che gli apparati americani sono un po' rimasti in quella mentalità di, di conflittualità con la Russia e magari in questo rientra l'elemento di demonizzazione di cui parli e ti lascerò parlare del caso Kissinger che so che ti, ti, eh, come dire, ti, ti, ti, ti sta a cuore. Su questo tra l'altro ti cito un dato che mi ha colpito molto, qualche settimana fa è uscito un sondaggio sulla popolazione americana da cui emergeva che il livello di avversione nei confronti della Russia, cioè quanti americani ritengono la Russia un nemico, eh, non era mai stato alto eh, come, come oggi se non negli anni Ottanta, cioè per l'appunto nella fase diciamo, conclusiva della guerra fredda. Poi c'era stata una lunga distensione con Yeltsin, ma anche col primo Putin, Um, oggi sembra che almeno dal punto di vista delle reciproche opinioni pubbliche si sia un po' tornati a quell'immaginario lì della, della guerra fredda. Tantissimi elementi a te e alla tua maestria il compito di riassumerceli. Grazie, allora parto da quest'ultimo. Secondo me non siamo tornati alla guerra fredda ma molto peggio. Cioè qui siamo in guerra, punto, eh, e c'è un clima da entrambe le parti di conseguenza. Quindi non ci si parla, ma si fanno soliloqui, magari anche credendo di parlare all'altro, ma si ripete a pappardella la propria propaganda, non ci si capisce, ci sarebbe un disperato bisogno di parlarsi e di capirsi meglio, soprattutto perché durante la Guerra Fredda ci si capiva molto bene, cioè c'era una logica rodata, eh, io controllo i tuoi, tu controlli i miei Putin, Putin ciao Stalin poteva, eh, poteva un lapsus, un lapsus dire, eh, Stalin poteva reprimere le insurrezioni nella propria sfera di influenza eh, dalla, dalla nostra parte la CIA poteva fare quello che le pareva con, truccando le elezioni anche italiane eh, però ci si rispettava Adesso no, adesso non ci sono più cuscinetti, perché noi siamo a 460 chilometri da, da Mosca, dico noi ovviamente, non, io non sono un agente degli americani, noi come occidente, e non ci sono cuscinetti, non ci sono, la logica delle sfere di influenza è andata per una parte, non per l'altra, e ci sarebbe ancora più bisogno di, di parlarsi. Mentre questo clima da, da guerra guerreggiata eh, impedisce delle riflessioni sui, eh, sugli obiettivi, sulle capacità, sulle linee rosse, sui limiti, eccetera, eccetera. Tant'è vero che io firmo un articolo intitolato «Perché gli Stati Uniti demonizzano Putin?» e vengo attaccato perché mi si dice «Ma come? Eh, Putin non, non, non abbia, sta, si, si sta demonizzando da solo». Eh, Putin è... chi è peggio? Putin che, che si prende l'Abkazia o gli Stati Uniti che sostengono eh, l'Ucraina? Capite bene che questo non è un, un dibattito su quello che ho scritto, ma è... Così, un attacco perché si è troppo eccitati dalla, dalla Mi ha curiosità, a che fai riferimento a, una, a un attacco specifico di cui non sono a conoscenza? No, no, in generale. Hai avuto un po' di commenti? Ma sì, è okay, normale, okay, è normale okay. avere commenti. Poi in questa fase diciamo, c'è, verso gli analisti geopolitici, avversione. Eh, sì. la, la foga che c'era con i virologi sì, qualche sì, sì. tempo fa, no? quindi siete obiettivo anche degli umori popolari più più indesiderati Sì, ecco. e quindi appunto c'è quest questo clima per cui non si riesce eh, non si riesce a impostare un discorso su eh, appunto obiettivi mezzi fin dove si arriva eccetera lo spunto del, del mio articolo perché gli stati uniti demonizzano putin non vuole essere attribuire pagelle non vuole dire lui sta sbagliando o l'altro è peggio anche perché appunto eh, i soldati russi stanno facendo veramente di tutto per demonizzare la, la Russia con le atrocità che stanno commettendo. Il punto è, se gli Stati Uniti adottano questa retorica così forte contro un nemico con il quale però prima o poi si dovrà negoziare in un modo o nell'altro, fra, fra qualche anno con Putin o senza Putin, con la Russia bisognerà negoziare a un certo punto. A meno di non cancellarla dalla faccia della terra, ma non credo che sia l'obiettivo di nessuno. Ecco appunto, visto che eh, si dovrà negoziare prima o poi questa demonizzazione con Biden che dà del criminale di guerra, del genocida a, a Putin eccetera eccetera, a che cosa serve? Che cosa ci dice? E soprattutto che cosa ci dice degli obiettivi degli Stati Uniti nella guerra? hanno messo il cambio di regime in Russia come loro eh, obiettivo anche primario, oppure invece eh, mirano a, a creare uno stallo, mirano a fare quello che vogliono dire, quello che stanno dicendo, cioè sostenere gli ucraini ed evitare che cadano sotto, sotto le russa. È una domanda assolutamente legittima. Tra l'altro questa domanda non me la sono fatta io per primo, ma se l'è fatta otto anni fa appunto Henry Kissinger, ex segretario di Stato, che tra l'altro in queste ore è agli onori della cronaca, perché eh, alla riunione di Davos, al, al Forum Economico Mondiale, ha detto che l'Ucraina deve cedere dei territori. Ora, per capire questa dichiarazione piuttosto forte, bisogna capire il personaggio. Questo Kissinger, vabbè, tutti il, non ha bisogno di presentazioni, ex segretario di Stato sotto Nixon, tra l'altro accusato delle peggiori malefatte del, tra gli anni 60 e 70 eh, in Vietnam, in, in America Latina, eccetera eccetera, incarna un po' quel ruolo di consigliere cattivo eh, che a noi italiani eh, piace tanto adottare, visto che non sapendo leggere il mondo adottiamo categorie Morali per giudicare gli uomini di Stato. Ma al di là di questo, Kissinger è uno estremamente intimo con Putin. In che senso? Che per anni ha avuto un rapporto personale con eh, il capo del Cremlino. La prima volta che si videro, Putin lo racconta nella autobiografia che citiamo nel, nel, nel numero, siamo negli anni 90 quando Putin è assistente del sindaco di San Pietroburgo, va all'aeroporto a prendere Kissinger e, eh, e lo descrive come un vecchietto, il signore sta per compiere 99 anni quindi era vecchio già vent'anni fa, eh, come un vecchietto che sembrava mansueto e tranquillo ma ascoltava tutto e vedeva tutto. I due parlano e a un certo punto la conversazione cade su eh, Gorbaciov. In viso a entrambi, e Putin scopre eh, che a, a Kissinger non stava simpatico Gorbaciov e non gli stava simpatico per lo stesso motivo per cui Putin lo detestava, cioè ha distrutto l'Unione Sovietica. Qui arriviamo al punto. Kissinger fa parte di quella classe dirigente eh, americana, incarnata anche da Bush padre e dai suoi consiglieri che aveva fatto di tutto per evitare il crollo dell'Unione Sovietica, perché aveva questa idea. L'Unione Sovietica indebolita, in ginocchio, che ci viene a chiedere mh, aiuto per eh, tenerla assieme, è un partner utile, su cui fondare un nuovo ordine mondiale. Così si esprime Bush padre sempre nel 1990. L'idea quindi era di... Eh, internazionalizzare, mondializzare l'ordine della guerra fredda, con Mosca che si, tiene, si occupa di una parte di Europa, ma in posizione di junior partner degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti che se ne occupano di un'altra. Kissinger ha questa idea e nel 2014 ha crisi ucraina appena iniziata, penso che non fosse ancora stata presa la Crimea, definitivamente, non ci fosse stato ancora il referendum, scrive la sua idea sul Washington Post di come deve andare a finire la, la crisi. E L'Ucraina nella sua idea deve rinunciare all'adesione alla Nato, deve, può entrare dentro l'Unione Europea, a patto però che sia un cuscinetto, un ponte tra i due mondi. Perché l'idea di Kissinger è di cooptare la Russia, cioè di trovare un, un intendimento, un'intesa con, eh, con la Russia per cooptarla in un sistema, eh, in un sistema che eh, contenga la Cina. Questa è l'idea. L'idea che però evidentemente non è, non è condivisa, probabilmente non era nemmeno praticabile, perché... Questa è una delle critiche che vengono mosse a noi geopolitici, a ragionate come se gli ucraini non esistessero. Non è, vero. non è vero, perché diciamo da ben prima che questa guerra eh, stesse scoppiando che uno dei motivi fondamentali per cui la guerra non doveva scoppiare era l'impossibilità per i russi di controllare l'Ucraina per la sua eh, indisponibilità a sottomettersi quindi Su li consideriamo prepotentemente No, ti posso chiedere una cosa, vai, se vai, torni alla mappa di eh, alla Novorossia, esatto, questa qui. Cioè, in questo scenario eh, non è scontato controllarlo questo ter territorio, cioè un conto è, diciamo, essendo molto ottimisti per i russi arrivare a controllarlo sul momento, no? Ma poi tenerlo con qualche milione di ucraini che per carità in queste aree si è sempre detto, no, si concentrano i, i, i russofoni e anche i, le, la popolazione un po' più filorussa storicamente, non so quanto siano filorussi adesso per la verità, no? come dicevi anche tu prima, nel senso questo schema qui che, che tipo di controllo prevede poi del, del, del territorio occupato, conquistato, N non è un fattore che si sta un po' sottovalutando? Sì, e che hanno sottovalutato gli stessi russi, perché eh, esiste in Russia una, una corrente soprattutto di militari, ex militari, che già da prima dell'invasione riteneva questa invasione impossibile, proprio perché veniva eh, guidata da politici e non da militari. Qui direte eh, sono interessi di parte, no. Eh, si riteneva che eh, i piani dei politici fossero troppo semplicistici e la realtà lo ha dimostrato, ha dato ragione a questi ex o attuali ufficiali, nel senso che eh, Putin, secondo me, ha eh, molto sottovalutato quello che noi di Limes chiamiamo il fattore umano, cioè eh, l'effettiva disponibilità della popolazione che ha dimostrato di, di, di non volersi sottomettere. Tutta questa guerra nasce perché l'Ucraina non vuole essere Russia e non vuole esserlo da, da, da, da un secolo a correnti alterne, eh, in un percorso di crescita che adesso è diventato quasi, eh, eh, quasi no, eh, unanime. Un secolo fa probabilmente lo era, anzi sicuramente lo era molto meno. Però non, vengono, non sono stati considerati eh, proprio gli aspetti dell'obbedienza della popolazione. Si pensava che anche la sola eh, dimostrazione di forza avrebbe convinto gli ucraini a sottomettersi. Poi è chiaro che nelle aree occupate si tira anche a campare. Tutti abbiamo famiglia e quindi ci sono quelli eh, irriducibili che combatteranno e eh, alimenteranno un'insurrezione in questi territori, ma poi ci sono anche quelli che eh, dicono, a, persino al New York Times, hanno detto eh, se vengono gli ucraini con una pistola io dico viva l'Ucraina, se vengono i russi con una pistola dico viva la Russia, cerchiamo di arrivare a fine giornata, questa dichiarazione che trovate sul Times. Eh, però... C'è un elemento di mancanza di, eh, di uomini per la Russia, di soldati. Non sono sufficienti i soldati che sono sul campo per occuparla e per controllarla, eh, l'Ucraina occupata. Poi eh, c'è comunque un forte elemento di, eh, di insurrezione futura. Cioè esatto. ci, ci sarà in qualche modo eh, un'insurrezione alimentata da, eh, da... Scusate, stavo indicando. Lo schermo, eh, alimentata da, da questi territori per eh, coloro che non vogliono fare i collaborazionisti in questa, in questa zona. E il fatto che non ci siano, cioè che ci sia solamente questo fiume, il Dniepr, come unica grande barriera, eh, rende questo compito di sostenere, di alimentare un'insurrezione un estremamente facile, eh, estremamente poco, poco controllabile. Ecco. Per chiudere su. Vai. Eh, su, su Kissinger sì. perché altrimenti non arrivavo Giusto. al punto. Eh, il problema della sua visione, io credo, cioè quella di trovare un accordo con la Russia e di fare dell'Ucraina eh, dell o di pezzi di Ucraina un cuscinetto è sostanzialmente la nostalgia, come scrivo anche nel, nell'articolo. Cioè questa quest idea di, di poter eh, di, di poter cooptare la russia oggi è tremendamente difficile e soprattutto si basa sul trovare una tregua con la russia non potendola più cooptare devi trovare una tregua ma rispondono eh, gli americani al governo adesso la tregua porterà semplicemente Putin a riorganizzarsi e riattaccare, magari non, non oggi, ma tra due anni e se non Putin qualcun altro. Quindi la Russia deve subire una sconfitta strategica perché solo in quel momento potrà essere cooptata. Questa è la grande differenza fra Kissinger e la classe dirigente eh, attuale, cioè il, la tempistica su questa cooptazione che potrà avvenire solamente dettandole le condizioni della resa, mentre Kissinger dice che non si può dettare eh, alla Russia tutto questo perché sarebbe estremamente, eh, estremamente pericoloso. Quindi c'è questo dibattito interno all'establishment americano, direi che la classe dirigente è al 90%, cioè la classe dirigente al governo adesso, è al 90% su questa posizione oltranzista che non vuol dire andare a riconquistare la Crimea, attenzione, vuol dire indebolire la Russia finché non sarà più in grado di sostenere lo sforzo bellico. Per questo gli americani dicono che sarà protratta questa guerra, perché non si può risolvere in, in pochi mesi. Loro addirittura si mettono un traguardo di anni. Lo dicono anche per spaventare Putin, perché Putin è convinto di poter sostenere più costi che non gli occidentali, eh, quindi c'è anche un elemento mm. di deterrenza in tutto questo, però si stanno attrezzando per, per, questo, per questo obiettivo. Che poi è la linea anche esplicitata da, dal ministro Austin, Mi no? sembra, il ministro della difesa, che ha detto esplicitamente che bisogna indebolire la Russia al punto da... Dire sostanzialmente impedirle di, di fare cose del genere nel, nel, nel prossimo futuro. Abbiamo qualche minuto per qualche domanda. Io te ne avrei fatte ancora 15 su Taiwan, sull'India, però insomma. Eh, ma io mi dilungo. Eh, poi, no, sai. no, poi diventa, diventa lunga. però se avete domande, arriva un microfono per voi e così eh, insomma Federico Petroni vi, vi ascolta. Abbiamo una domanda qui davanti, Taiwan, che tra l'altro è tornata di attualità con le dichiarazioni di, di Biden dell'altro ieri. Qui davanti. Il... Signore, e poi la dietro. Ho letto e sono d'accordo che una delle, forse l'unica operazione di comunicazione nettamente negativa fatta dagli ucraini è stata Mariupol. Una guerra senza nessun motivo, una guerra, un, un combattimento senza nessun motivo, con la certezza di essere sconfitti con la possibilità di dare alla controparte eh, la possibilità di filmare, di far vedere tutto quello che è fatto vedere che qui non si è visto tanto ovviamente eh, perché eh, non è che siamo così neutri nella comunicazione. Eh, siamo d'accordo su questo fatto, su questa eh, stupidaggine fatta dagli ucraini eh, sulla ceieria eh, di Mariupol? Ma guardi molto brevemente. Eh l'acciaieria di mariupol serviva per far perdere tempo ai russi e per eh, distrarli dallo spostare eh, più forze verso, verso nord poi sulla stupidità di chi sceglie di, di, di morire preferisco non, non entrare perché non è geopolitica Ma che... qualcuno qualcuno si sì, temo eh. Eh. quello che lei ha presentato qui è molto interessante perché è esattamente più o meno l'Ucraina del 1918. Quindi la parte occidentale impero sburgico è polacca e la parte orientale russa. Sostanzialmente siamo lì. E in più c'era anche l'impero ottomano in basso. Sì, non proprio. Sì, ma sì, grosso modo, eh, non è così come è disegnato lì di sopra. Però il discorso è un altro. In questa condizione, io quando, voi parlo, quando noi parliamo di questa guerra, tutti parlo, partono dal 24 febbraio. In realtà bisogna partire dal, 14, cioè dal, dal 2014, perché se no non capiamo più cosa è successo. È dal 2014 che questa guerra è iniziata e si è sviluppata. Io ho qui sul cellulare, ma può averlo chiunque, alcuni riferimenti di Giulietto Chiesa, che può essere discutibile o non discutibile, però era una persona seria. Cioè, sì, è morto di, almeno è sì. discutibile che serio dal mio punto di vista però. Discutibile, comunque secondo me anche abbastanza seria che fa tutto un discorso sull'Ucraina tant'è che lui aveva, aveva preventivato già nel 2019 che poteva essere il luogo della terza guerra mondiale chiuso Giulietto Chiesa il discorso è in questa condizione e questa è la domanda in cui nessuno vince il rischio che questa volta non abbiamo solo le bombe atomiche, ma purtroppo abbiamo, hanno anche le bombe atomiche tattiche. Che secondo me queste bombe atomiche tattiche potrebbero essere l'anello di congiunzione tra la guerra come adesso, chiamiamola tradizionale, tecnologica ma tradizionale, e una guerra di evoluzione. Quindi è uscito appena un libro l'altro giorno, La terza guerra mondiale, no, che secondo me è interessante, devo ancora andarlo a prendere, però ho letto la critica, no, in cui dice che la terza guerra mondiale è già iniziata secondo questo qui, quest analista che non è un bolscevico, è una persona serissima perlomeno, il nome non me lo, dico, non me lo ricordo no, in cui dice la terza guerra mondiale è rischiosissima proprio perché c'è questo passaggio di guerra atomica, tattica okay. ecco questa Insomma, domanda rischio, rischio nucleare eh, Sì, lei ha Quei... fatto bene a tirare fuori l'argomento delle atomiche tattiche perché eh, è una delle novità degli ultimi tempi in che senso? Nel senso che ormai eh, sia la dottrina militare russa sia quella americana, sia quelle de delle principali forze armate mondiali, le considerano come se fossero delle armi poco più che convenzionali, mentre hanno la potenza di quelle che sono state tirate su Hiroshima e Nagasaki. Quindi non sono più di tanto eh, convenzionali. Quindi quando pensiamo a ah, vabbè al massimo tiro una bombetta atomica tattica, no. Cioè, è l'olocausto che hanno subito Hiroshima e Nagasaki. Quindi, la cosa deteriore di tutto questo è che si tratta queste armi come se fossero, eh, come se fossero entrate nel calcolo. Questo è uno dei motivi eh, no, per cui, cioè, non so se sia una causa o una conseguenza, comunque è intimamente legato a un altro discorso fondamentale, cioè il fatto che è venuta meno la deterrenza atomica. Cioè questa guerra si combatte perché i russi non sono stati più dissuasi cioè la potenza americana non ha più dissuaso i russi dal combattere viceversa gli americani non vogliono dichiaratamente mettere piede in, in ucraina perché hanno paura della, del ricorso all'arma tattica eh, russa armi tattiche di cui loro sono sprovvisti in europa tra l'altro eh, ci sono forti critiche sull'amministrazione Biden che non ha messo abbastanza soldi, addirittura ne ha tolti, a un programma che potrebbe essere un surrogato di un'arma atomica tattica, cioè un ordigno nucleare lanciato da un sottomarino che, su cui gli Stati Uniti ultimamente hanno disinvestito. Eh, questo ha appunto portato al fallimento della deterrenza americana e invece all'avvio di una deterrenza americana. Russa piuttosto forte per cui noi siamo qua a chiederci no, se, se fare la pace o no con Putin mm. perché ha quest'arma qua che può tirarla sì. no, tra l'altro c'è anche chi auspicava una bomba atomica su Torino durante Eurovision non so se avete letto a proposito dei deliri eh, però al di là della coincidenza geografica la, la, mh, mi ha incuriosito questa cosa cioè, secondo te prima c'era una de deterrenza atomica americana sulla come dire, su un possibile intervento armato in Ucraina uh, e non c'è più? No, intendo che è caduta, anzi ancora meglio. L'America non spaventa più come un tempo perché non, non vuole fare ricorso okay. alla guerra e non può per motivi interni, certo. popolari. Quindi non solo, non, non è tanto sull'Ucraina, okay. è in generale. Però se come dire, quello che poi gli, gli americani e la Nato dicono è comunque lì non è Nato, ove mai eh, toccaste un centimetro di territorio Nato, allora lì la reazione ci sarebbe. Secondo te i russi hanno la percezione che quella sia una linea che effettivamente non possono eh, valicare, quella del, me della sì. Nato? Okay. Secondo me sì, ma attenzione, non eh, rifugiamoci dietro l'articolo quinto della Nato. Cioè, eh, il discorso che l'Ucraina non è Nato, dunque eh, non erano obbligati a proteggerla. Attenzione. Eh, gli americani, gli inglesi, eccetera, hanno armato fino ai denti gli ucraini come forma di deterrenza nei confronti della Russia certo. e questo non è bastato, motivo per cui questo ha delle conseguenze globali e si ritorna a Taiwan che dicevi prima, mm -hmm. cioè, quando Biden l'altro giorno dice sì useremo la forza se i cinesi attaccano Taiwan, lo dice proprio per questo, questa dinamica che ho spiegato, proprio perché è fallita la deterrenza, proprio perché un rivale degli Stati Uniti ha fatto la guerra contro un altro paese, convinto che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti. Quindi il messaggio di Biden, tra l'altro era la terza volta che lo diceva, quindi non è una gaffa, si dice che, che, che Biden ormai sia mezzo scemo e non, eh, e non riesca ad aprire bocca senza dire sciocchezze, non è vero. Biden è una persona che si occupa da 40 anni, da 50 anni di Taiwan, cioè è l'unica persona eh, dell'establishment americano ancora in vita che ha lavorato sul, sulla legge con cui gli Stati Uniti nel 70... Eh, tre, mi sembra, si sono impegnati a difendere, a dare le armi a Taiwan affinché si difendesse quindi è una persona che conosce benissimo tutto questo e anche se un po' vecchio e non più in forma è perfettamente conscio dell'importanza delle parole e se non, se non è conscio lo hanno messo lì per dirle e poi le hanno smentite come si fa sempre in questi casi però il messaggio era Taiwan conta più dell'Ucraina per noi non azzardatevi a toccarla perché in Ucraina non abbiamo risposto abbiamo risposto indirettamente invece su Taiwan lo faremo con la forza tra l'altro il mio collega Giorgio Cuscito, Cuscito. ha eh, scritto un, un articolo molto prima di queste dichiarazioni dicendo esattamente questo che Taiwan pesa più dell'Ucraina dell E, e dice anche che diciamo, non è non ci si può attendere una invasione cinese a breve, no? mi pare che, che, che Giorgio Ma. lo dica. Mi, fa, mi spaventa un po' visto che anche sull'Ucraina dicevamo la stessa cosa. Ecco, esatto, penso. io non, non metterei troppe mani sul fuoco, anzi il motivo per cui eh, Biden fa quelle dichiarazioni è che evidentemente all'interno della sua cerchia c'è qualcuno che eh, la ritiene più possibile, più probabile. Mm. Biden ha detto queste, queste tre volte, che sembra Pietro con, con Gesù eh, il, nel il Venerdì Santo, eh, eh, ripete per tre volte questa cosa sempre in coincidenza di avvenimenti negativi per l'immagine americana nel mondo, perché lo ha detto all'indomani della fuga dall'Afghanistan, lo ha detto oggi con, con l'Ucraina e lo ha detto un'altra volta a ottobre in cui... Insomma i cinesi stavano facendo molte esercitazioni attorno eh, a Taiwan, non c'era la, la, la paura di una guerra però bisognava mettere eh, un punto e, e non dico che sia una dimostrazione di debolezza, no, eh, perché i cinesi non la prenderanno come il segnale ok andiamo, eh, però è necessaria perché è fallita la deterrenza in Ucraina. Abbiamo una direi ultima domanda lì, o forse un'altra, possiamo ancora farla, poi dobbiamo chiudere. Prego. Io nel 1973 eravamo 30 studenti e professori di tutte le regioni italiane. Tramite l'Ital tourist che faceva capo al Partito Comunista, andammo in Russia facevamo Mosca, Leningrato, Kiev per cui Kiev faceva parte dell'Unione Sovietica e io ovviamente andai, oltre che ero comunista andai per cercare la, la culla del socialismo invece trovai un popolo che assolutamente non voleva parlare di politica Le, la guida turistica quando gli facevamo qualche domanda, prima di risponderci, guardavano gli angoli delle stanze per vedere se ci fossero micro, micro spie. Mm. <ride> Quindi, in realtà, e soprattutto a Kiev, gli ucraini assolutamente erano. erano Delusi, non potevano parlare mm. di quindi quando l'unione sovietica si è disciolta gli ucraini hanno preso un terno all'otto quindi è uno dei motivi per cui assolutamente non hanno nessuna voglia di ritornare sotto mm. il tallone eh, sovietico sì. quindi, detto questo però mi chiedo l'intelligenza nostra l'intelligenza Dell'umanità, dove cavolo è andare a finire? Ci vogliamo, eh, ci vogliamo occupare, per esempio, di mettere sotto controllo le armi atomiche, mm. altrimenti questo sarà sempre un qui, punto di riferimento. È chiaro, qui torniamo su un tema che è già uscito: no? quello sì. del. Si può legare una riflessione a quanto, quanto si diceva, cioè quanto quello che vediamo oggi in realtà è figlio proprio della dissoluzione dell'Unione Sovietica, quanto anche per Putin, se vogliamo un po' per l'immaginario russo, quella lì sia una ferita ancora aperta, la stagione di Korbachev no? di cui parlavi prima, sì. anche di Yeltsin forse. Assolutamente, eh, anzi, l'intervento che lei ha fatto mi dà ragione, quindi la ringrazio, perché dicevo che eh, questo processo di separazione degli ucraini dai russi non comincia ieri, non comincia nel 91, ma era in corso già da un secolo. Vi ricorderete nel discorso del 21 febbraio di, di Putin, in cui lui se la prende con Lenin perché ha, dato, cioè ha creato una entità amministrativa chiamata Ucraina per rispondere alla, eh, alla sollevazione del popolo ucraino contro, contro l'impero zarista. Quindi sì eh, siamo finiti in questo percorso di separazione tra, tra due nazioni che è inevitabilmente estremamente doloroso. Bene, ah, c'è un'ultima domanda, sì. perfetto, l'avevo ave, concessa, quindi l'ascoltiamo con piacere e poi ci salutiamo. Ma, Prego. Buonasera, eh, volevo tornare sul, sull'argomento demonizzazione di Putin, obiettivi strategici della classe dirigente americana. Mm. Ma La mia domanda è questa, ma è esattamente come ha fatto Putin che ha dovuto diciamo, ridimensionare i propri obiettivi man mano che le operazioni militari andavano avanti, non è possibile che anche gli Stati Uniti, la, la sua classe dirigente, poi... Adegui la strategia a ciò che in realtà accadrà. Cioè non c'è il rischio da parte di tutti noi di ritenere che chi governa una grande potenza abbia sempre una strategia diciamo, precisa e immutabile, quasi fosse frutto di un'intelligenza superiore, mentre come la storia ci insegna spesso le cose accadono in base a, anche a degli errori, delle sottovalutazioni, anche alle manchevolezze alle mischinità umane che sono presenti sempre e comunque. Completamente d'accordo. il fattore umano, no? È il fattore umano, sì. No, completamente d'accordo, anzi, visto che è l'ultima domanda, tiriamo la volata al prossimo numero che esce eh, sabato 4 giugno in cui scrivo esattamente questo, cioè che gli Stati Uniti dall'inizio della guerra hanno cambiato, hanno stravolto i loro obiettivi. Prima si accontentavano di una Ucraina occupata dai russi, perché sgombrano eh, l'Ucraina non per lasciarglielo ovviamente, ma per non trovarsi in guerra contro, contro la Russia. Eh, loro si accontentavano di un'Ucraina ridotta più o meno a questa fascia occidentale qua, da cui poi avrebbero armato un'insurrezione. Questi erano i piani, addirittura a guerra già scoppiata offrono un passaggio a, Z a Zelensky, gli dicono vuoi venire con noi a Leopoli? E lui gli dice no, datemi le munizioni. Eh, Lì cambia e di fronte proprio alla... Ehm, si adeguano gli Stati Uniti a ciò che succede sul campo. Vedono che questo formidabile esercito russo, che loro sovrastimano da sempre, veramente da sempre, anche per ragioni burocratiche, corporative, no? i russi fanno paura, quindi le, le forze armate hanno più soldi. Eh, lo hanno sempre sovrastimato, anche in questa occasione, vedono che è una tigre di carta, che non è così potente come lo si pensava prima e quindi si fanno venire in mente un obiettivo diverso che è quello non solo di garantire la sovranità dell'Ucraina ma indebolire in modo decisivo la potenza della, della Russia bisogna capire, e qui si arriva al punto cioè quando eh, saranno in grado di adeguare i loro obiettivi loro si stanno attrezzando sul lungo periodo, secondo me a, ad andare avanti in maniera praticamente indefinita perché dal loro punto di vista la, eh, loro possono assorbire meglio i costi rispetto ai russi i, i russi pensano l'esatto opposto però guardiamo concretamente quello che sta avvenendo la guerra intanto non è da noi non ci sono eh, gli europei eh, in guerra ci sono ovviamente gli ucraini. Eh, il consenso interno, dicevi tu Lorenzo prima, è, è molto aumentato. Ci sono, è vero, le elezioni di midterm a novembre, ma secondo me eh, potrebbero al massimo rendere, più, eh, rendere meno unanime il sostegno alla, eh, finanziario eh, alla guerra. Tra su questo scusami Beh. se mi ti interrompo, ma è molto interessante per chi studia le cose americane. Cioè in realtà sull'atteggiamento contro la Russia c'è una sostanziale identità di vedute tra gli elettorati democratici e repubblicani, e in realtà grandissima parte dell'establishment repubblicano è ancora più anti-russo di quello democratico, cioè è vero che con Trump c'era stata una divaricazione però i, da, i dati i dei sondaggi dicono, e questo lo, lo trovo che sia una cosa molto interessante sulle prospettive americane, dicono che oggi democratici e repubblicani le vedono più o meno allo stesso modo e, e non è scontato in un paese così diviso quindi volevo solo dare questa, sì, sì. questa nota eh, Comunque la, mh, la fazione filorussa della popolazione americana esiste, è forte perché sono gli antisistema perché vedono Putin o comunque la Russia come un alleato per sconfiggere l'impero degli Stati Uniti che nella visione di questi americani tradisce l'idea fondativa dell'America stessa. Però si tratta di una minoranza non irrilevante, perché secondo me siamo sul 20-25% del, dell'elettorato, quindi non è affatto irrilevante, soprattutto è la più alta di, di sempre. Si sono anche lì divaricate molto. Cioè eh, gli antirussi sono diventati molto più antirussi e i, i filorussi che non c'erano adesso ci sono. Quindi comunque eh, la, la dinamica interna all'America è, è interessante, ma non tale da mettere a repentaglio no, la, la compattezza del, del fronte. Quindi gli americani hanno meno incentivi a cambiare obiettivi rispetto ai russi, io credo. Soprattutto perché si stanno attrezzando a sostenerli sul lungo periodo. Quello che eh, gli può fare cambiare, di nuovo, secondo me, è il campo, il campo di battaglia. Cioè se si arriverà effettivamente a un vero stallo in cui non si va avanti, per, eh, non si va avanti allora si potrebbe aprire uno spiraglio a una, a una fase negoziale e potrebbero guadagnare quota quelli che già adesso all'interno dell'establishment, oltre a Kissinger ci sono ex funzionari dell'amministrazione Obama, quindi erano colleghi di quelli che ci sono adesso, che sono insomma, per rallentare, per non andare fino in fondo, per non arrivare a Mosca, per, per fare una semplificazione. Quindi questa potrebbe guadagnare un po' di spazio, però io credo ci potrebbe essere solo una tregua cioè non verrebbe messo in pausa l'obiettivo di indebolire in maniera permanente la potenza russa, verrebbe messo in, eh, cioè si arriverebbe alla più classica delle, eh, delle tregue, eh, resterebbe questo impianto di pressione abbastanza totale nei confronti della Russia, perché mi sembra abbastanza chiaro che il piano sia quello di renderla inservibile per la Cina, cioè, ci sono due modi per slacciare la strana coppia russia cina che è il grande dilemma strategico degli Stati Uniti. Una è aprire la Russia e l'altra è liquidarla. Mi sembra che questa guerra stia offrendo l'opportunità per nel lungo periodo arrivare alla, alla liquidazione della Russia. Chi è davvero il signore del Cremlino, il suo progetto è ricominciare il mondo per finirla con l'egemonia americana, il caso Putin, abbiamo parlato di questo numero di Limes che trovate all'uscita se desiderate acquistarlo, grazie a Federico Petroni e a tutti voi una buona serata. Grazie a voi.